Costruiamo ora il becco della teiera, per questo congeliamo prima i layer dove sono posizionati i solidi che abbiamo appena creato per comodità di visualizzazione, quindi modello coperchio, modello corpo e modello manico, invio. Con zoom facciamo uno zoom nell'area che ci interessa della teiera. Ora, per prima cosa, dobbiamo decidere come modellare la tetteiera. Abbiamo detto che useremo delle superfici di Kuhn a partire da dei profili che sono già inseriti, 1 e 2. Dobbiamo quindi inserire altri due profili, il corrispondente in alto e in basso quello ancora da inserire. I profili da inserire saranno delle semi elissi quindi delle lissi eh, poi inserite lissi complete tagliate Bene, per prima cosa possiamo intanto definire il profilo becco come layer corrente e inserire una linea poi capiremo perché corrispondente ai due estremi, così anche visualizzato il punto di inserimento. Posizioniamo L'UCS, nella parte in basso dove inseriremo adesso l'ellisse, quindi UCS, sposta SP, invio e posizioniamo l'UCS in quel punto. Usiamo la funzione di orbita per spostare leggermente la visualizzazione e vedere l'oggetto in assonometria. Quindi, per inserire una ellisse dove questo che abbiamo tracciato è l'asse maggiore, perpendicolare quindi il piano di giacenza delle due spline inserite, dobbiamo posizionare l'UCS perpendicolare appunto a questo piano. Quindi uno dei modi più diciamo, semplici potrebbe essere UCS, n nuovo invio, L'asse Z, quindi facciamo passare l'UCS con l'asse Z orientata coincidente a questo segmento. Quindi A, asse Z, come si può vedere dalla prima, prima opzione, invio per confermare e l'asse Z, mi sta chiedendo, orientata verso la fine di questo. Quindi vediamo adesso la posizione dell'UCS. L'UCS è posizionato con il piano perpendicolare XZ al piano di giacenza, quindi di inserimento di un'elisse. A questo punto possiamo ruotare l'UCS con X90 ed ecco la posizione XY del piano complanare con l'elisse che adesso inseriamo. Quindi, elisse... L'asse maggiore sarà questa e adesso indichiamo la distanza dell'asse minore che sarà dr10. Posizioniamo adesso la vista, la parte in alto, e inseriamo l'ellisse agli estremi delle due precedenti spline, quindi questa che era puramente indicativa la cancelliamo perché è abbastanza difficile in AutoCAD inserire un'ellisse curva, quindi semplicemente a questo punto inseriamo ancora una linea attivando l'OSNAP come estremi, sugli estremi di queste due spline, posizioniamo l'UCS, invio SP, invio l'origine qua, Orientiamo l'UCS, quindi UCS invio, N invio, A invio per asse Z, dove l'origine confermiamo dove si trova attualmente e la Z sarà questa. Ripetiamo la stessa operazione di prima con la rotazione dell'UCS attorno all'asse, quindi UCS asse Y, in senso quindi... 90 positivo, ecco la posizione del mio UCS, UCS X adesso di 90 in maniera da ruotarlo, complanare quindi con l'ellisse eh, che stiamo per inserire, che, che dovrà essere ovviamente perpendicolare al piano precedente, cioè il piano precedente che contiene le due spline, quindi ellisse inseriamo i due estremi e il raggio è 6. Questa è la nostra vista dell'elisse e delle due ellissi, a questo punto con uno zoom intanto facciamo una visualizzazione e tagliamo su questa tagliamo la parte dell'elisse con la stessa di prima, su questa tagliamo l'altra ellisse. Quindi abbiamo adesso due ellissi semi-ellissi inserite e due spline precedenti. Su queste quattro ellissi inseriremo ora una superficie di Coons.